A scappare si va lontano, ma spesso si va nella direzione sbagliata. Questo è un po' il concetto del video di oggi su cui mi soffermo sul tema dell'evitamento: sul come l'evitamento sia e il come evitare sia un approccio eh, naturale, sano, efficace per affrontare tutta una serie di difficoltà che a volte capita che si presentino nella nostra vita e non necessariamente evitare sia una cosa negativa evitare però può diventare un problema evitare può diventare una difficoltà nel momento in cui vengono a mancare alcuni aspetti che invece vale la pena considerare su questo quindi nella riflessione di oggi, nel video di oggi, mi soffermerò sul tema dell'evitamento e vorrei provare per quanto possibile a non demonizzare questo argomento che a volte davvero viene attaccato e considerato quasi come se fosse svegliato a priori. Esistono cioè, sì, tutta una schiera di motivatori eh, là fuori che vi diranno effettivamente che eh, non bisogna mai evitare, bisogna combattere ogni battaglia, bisogna dare sempre il 110%, eh, bisogna mordere la vita no? invece che scapparne. E Per amor del cielo, eh, sono tutti concetti che hanno un loro senso, assolutamente. però senso tempo mi permetto di considerare che tutti quelli che eh, vi dicono meglio eh, un giorno da leone che cento da pecora eh, spesso e volentieri quelli, tutti quelli che dicono così in realtà stanno mentendo tendenzialmente c'è un fondo di bugia dietro a quel discorso motivazionale sul combatti eh, su ogni sfida perché tendenzialmente nessuno lo fa, anche chi è convinto di farlo, eh, spesso e volentieri non è tanto che combatte davvero ogni battaglia, più che altro è che non si rende conto di tutte le battaglie che gli si presentano quotidianamente davanti agli occhi e che lascia andare via senza rendersene conto della cosa, perché fondamentalmente nessuno combatte tutto quello che gli succede, molte delle cose che accadono nel nostro quotidiano le lasciamo un attimo scorrere, perché è sensato che sia così e anche perché... Un po è, è utile cioè anche saper lasciare andare saper eh, decidere se e quando non combattere su certi argomenti come è utile anche affrontare certe sfide non è che nella vita si può andare avanti evitando tutto prima o poi un qualche confronto qualche occasione un po più accesa capiterà inevitabilmente a tutti perché nel mondo eh, la libertà di ognuno fini, inizia e finisce eh, dove, eh, dove inizia la libertà altrui e quindi in qualche modo su quel punto di confine, un qualche margine di scontro ce l'avremo sempre comunque, è naturale che sia così. Però non è detto che quello debba significare poi vivere in un mondo di guerra. Cioè iniziamo a considerare quali sono i pro, i vantaggi dell'evitare. Evitare da un certo punto di vista permette di risparmiare energie, cioè consideriamo che tutte le, le, le questioni che vogliamo affrontare comunque ci richiedono tempo, risorse, eh, attività eh, mentale, spesso e volentieri, ma anche attività fisica nell'organizzarsi, nel fare tutta una serie di cose e non possiamo metterci a spendere risorse su tutto quello che incontriamo. Cioè sarebbe impossibile, saremmo sempre stravolti o non avremo mai il tempo di portare avanti nessun progetto perché saremo sempre interrotti da mille e uno eh, cose che vengono a intervenire, problemi che eh, capitano e finiremo per essere quasi totalmente inconcludenti alla fine dei conti perché continueremo a inseguire davvero ogni cosa che ci capita. Mentre invece, evitare, essere un po' prudenti ci permette di risparmiare energie, ci sta, ha senso, come allo stesso tempo. È altrettanto sensato evitare certe questioni che a volte si risolvono anche un po' da sole, <ride> capita che alcuni problemi, a volte lasciati lì, effettivamente poi trovino una loro soluzione e in qualche modo eh, vadano a, a creare quindi un loro equilibrio che può funzionare. A volte, forse, certe cose è meglio non, non metterci in mano piuttosto che non mettercele e rovinare tutto. Ha anche senso quello. Come contemporaneamente però consideriamo che se non ci metto mani io, può essere che ci metta la mano qualcun altro o può essere che il modo in cui verrà gestita quella cosa potrebbe non piacermi. Cioè evitare ha prima di tutto un enorme difetto, cioè mi rende tendenzialmente passivo, mi pone in una posizione di passività rispetto a quell'argomento che non lo sto gestendo io e quindi in qualche modo andrà nella sua direzione, magari sarà autorisolutivo, perché no? mi andrà benissimo quel risultato, ma io non ho partecipato a quell'epilogo. Quel, quel Quindi succederà che questa cosa, se funziona, se va bene, tanto di guadagnato, potrebbe però non funzionare. Potrebbe essere un problema, e questa è una cosa da tenere in considerazione. Come un altro elemento da tenere in considerazione è che, eh, come a volte viene, eh, viene descritto anche in maniera divertente dalle vignette che parlano del procrastinare, no? del rimandare, spesso capita che eh, i problemi effettivamente quando li rimandiamo poi aumentino da un punto di vista quantitativo e qualitativo. Cioè, che se le cose non me le risolvo, non inizio a togliermele di volta in volta, poi alla fine si accumulano e diventano tantissime, e a volte non è soltanto che quantitativamente aumentano, ma può anche succedere che qualitativamente ci sia qualcosa del fatto che quell'argomento è stato trascurato che a un certo punto fa sì che l'argomento peggiori drasticamente. Come può essere che i problemi, se erano di un certo numero, se erano 5 problemi, allora ancora ancora ci poteva fare qualcosa, mentre invece 100 problemi a un certo punto non è solo quantitativamente, è qualitativamente che poi sono impossibili da affrontare. Quindi, un'azienda che ha qualche debito ci si può pensare, un'azienda che ha troppi debiti, debiti, ha senso dichiarare il fallimento e eh, riniziare dall'altra parte, perché poi. Non tutto quindi può essere semplicemente accumulato e poi risolto una volta che si è accumulato. Alcune volte cose vanno anche gestite pari passo mentre arrivano. Cioè, e questo ci porta a considerare che l'evitamento abbia i suoi lati positivi e i suoi lati negativi. Non è una cosa quindi sempre giusta, sempre sbagliata. La questione che forse per noi può essere utile dirci nel, nel considerare poi quando. Molto probabilmente è lo scenario peggiore in cui evitare, quindi quando tendenzialmente è importante non evitare, è lo scenario in cui si tratta di evitare eventualmente un problema quotidiano e ripetitivo, che fa parte del nostro quotidiano, che si ripresenta nella nostra quotidianità e che si ripete spesso. Quando succedono queste, quando un problema ha queste caratteristiche, quello forse è il caso in cui tendenzialmente Pensare, iniziare a fare un pensiero sul fatto che evitare non sia una buona idea, perché se io evito un problema che succede spesso, effettivamente aumento la probabilità e il rischio che quella cosa vada ad accumularsi, no? E contemporaneamente vado a far sì che. Eh, quelle piccole difficoltà che potevano essere sì: energivore tutto quello che mi pare. Però poi, alla fine potrebbero invece richiedermi tanta energia in più nel momento in cui si sono accumulate e io nel momento in cui io continuo a evitarle quotidianamente, alla fine finisco per spendere delle energie anche nell'evitarle. Quindi c'è una situazione in cui se il problema è, accade quotidianamente e si ripete molto spesso, fa parte della, della mia routine, quello è un problema che invece può essere opportuno provare a risolvere invece che continuare a procrastinare, continuare a rimandare, continuare a evitare. Infatti poi non, non significa che eh, questi problemi per essere da non evitare debbano essere per forza risolvibili. In realtà esiste anche la possibilità che possa essere opportuno affrontare dei problemi anche se irrisolvibili, prima di tutto perché il fatto che sia risolvibile o irrisolvibile poi è sempre un'ipotesi. Noi in realtà non sappiamo mai a priori se davvero una cosa la possiamo risolvere oppure no. Dobbiamo metterci, sbatterci la testa e poi magari succede qualcosa, magari non succede niente, però. È sempre una stima la previsione del fatto che il problema possa essere davvero risolvibile oppure no e questo va tenuto in considerazione anche quando facciamo questo calcolo ma mettiamo anche il caso che si tratti di un problema irrisolvibile comunque fosse un problema quotidiano e ripetitivo comunque varrebbe forse la pena affrontarlo perché anche un problema irrisolvibile quotidiano vale la pena affrontarlo per non correre il rischio di quello che prima avevo citato come concetto di Passività, no? Nel fatto che poi qualcun altro ci metterà la mano. Quello è un altro elemento, che il problema poi prende una sua autonomia e se ne va per i fatti suoi. Ma consideriamo che se succede un problema ripetitivo nel mio quotidiano, nella mia vita, e io non ci faccio niente, poi si innesca un secondo meccanismo, cioè un meccanismo secondo cui io finisco per diventare uno spettatore. Di quello che è il mio quotidiano di quella che è la mia vita cioè finisco per diventare una comparsa in quello che è la, il, il racconto della mia storia personale e questo può essere un ulteriore problema perché un conto è se sono quello che va lì a provare in qualche modo a destreggiarsi per quelle che sono quelle difficoltà ripetitive e ripetute che capitano nel mio quotidiano un discorso diverso è se in quel quotidiano così scomodo, in, continuo, in cui continuo a spendere energie per barcamenarmi tra queste difficoltà, non ci metto neanche niente di mio, che sia una cosa funzionale, che sia una cosa divertente, che sia una cosa eh, efficace o che sia una cosa anche totalmente inutile. Se non ci metto del mio e scappo e basta, c'è il rischio che poi quello diventi il racconto di qualcun altro. Diventi un racconto che aggiunge un'ulteriore sofferenza, quella di me che non mi riesco a riconoscere nella mia vita, nel mio percorso di vita, perché mi sembra di fare le cose come se me lo dicesse qualcun altro, come se fosse imposto da qualcun altro, inizio a sentirmi sempre meno in contatto con me stesso. E quindi, per quello, è utile, quindi, effettivamente considerare di mettere in discussione la scelta di evitare, la scelta di scappare. E che sia chiaro, questo non significa che l'alternativa è quella che dicevo prima del motivatore che. Mi raccomando, eh, se fosse un esempio tennistico, mi raccomando, combatti su ogni pallina, se fosse calcistico, mi raccomando, non si butta mai, non si perde mai nessuna palla, bisogna combattere su ogni, su ogni match, se fosse a seconda del, del, dello sport di cui vogliamo parlare. Ma quando ci dicono così, stanno sempre proponendo un, un approccio aggressivo, eh, di combattimento. Non sta scritto in nessuna parte che questo sia il modo efficace per affrontare le cose. Sì, forse c'è una narrativa legata al fatto che sia un po' romantica l'idea di questi eh, guerrieri coraggiosi che affrontano con chissà quali risorse un mondo più forte e più grande di loro. Ma quelli sono dei kamikaze alla fine, non è, non è quello che serve per affrontare la maggior parte delle difficoltà della vita. Tendenzialmente invece una cosa che è molto opportuna tenere in considerazione è cercare di pensare una strategia che sia attenta e partecipata a quelle che sono le proprie difficoltà che si ripetono quotidianamente in maniera ripetitiva nella propria vita. Il che significa a volte eventualmente essere ostili, combattivi, tutto quello che questo può riguardare, ma tante altre volte invece non significa essere aggressivi, ma significa solo essere presenti, significa solo non distogliere lo sguardo, a volte significa soltanto provare a metterci la testa, altre volte basta il dialogo, basta una certa forma di dialogo altre volte basta il tentativo di affrontare l'argomento per già cambiare le cose o comunque può esserci un interessamento, uno studio della questione che mi dà altre aperture su delle sommature del, del tema che mi permettono poi di relazionarmi e affrontare con diversi, in modo più efficace la questione su questo quindi è importante cercare di fare mente locale sul come si potrebbe affrontare la questione e cercare di lavorarci su perché come dicevo prima no a scappare a volte si va lontano ma spesso si va nella direzione sbagliata quindi fermarsi a ragionare su quello che è il problema e prima che evitare in automatico cercare di ragionare su cosa avrebbe può aver senso fare quella può essere un'ottima idea ed eventualmente se non si sa da che parte muoversi perché no chiedere aiuto può essere un buon un ottimo primo passo per migliorare e per cercare di Partecipare diversamente in maniera più funzionale quella che è la storia della propria vita. Questo quindi è tutto. Eh, spero che il, video sia, il messaggio di questo video sia sufficientemente chiaro. Io sono Valerio Celletti e ci vediamo al prossimo video.